del Bravo 9 Uniform Quebec XXI. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra QRP. QRP avanti. Ti ringrazio. Qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, ripeto, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra QRP. Nome operatore Alessandro, a te il cambio. Mi dico Alessandro, ti ascolto bene, dopo ti faccio anche per te una registrazione perché è sempre interessante di sapere come, come si esce con un, un QRP. di Z4, Victor Queen Sierra, Hotel Bravo 9, Unifo, Quebec X-Ray, prego. Roger, Pietro, sì, ho aperto anch'io QRZ e ho visto i resoconti dei collegamenti, ne abbiamo due. Abbiamo due contatti precedenti. Eh, sto utilizzando uno di quei micro apparati eh, USDX, eh, è grosso più o meno come un pacchetto di sigarette. Poi ti mando qualche foto dell'apparato eh, del, che sto utilizzando in questo momento. Il tuo rapporto è eh? 5,9 reali. QSL: wow, interessante! Ah, e che, che, che potenza dà questo mini Transceiver? Roger Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra riprendendo Guarda è venduto per 5 watt ma io ci credo poco ok? Riprendi pure eh, Hotel Bravo 9 Uniform Quebec X-Ray Ok perfetto, eh, sì, sì. ma sai funziona e l'audio è, è veramente usabile eh? Aspetta, io qui quello, quello che faccio lo metto un po' più forte, eh? faccio una normalizzazione che chiamavano questo, eh? Eh, sarà più forte in uscita il segnale, eh? ma così se, eh, se, se, ah, senti l'audio eh? eh, torno sull'IQ, mm. tolgo equalizer, mm. i filtri e playback. Siamo due, contatti per Sto utilizzando un po' di USB, però sto più o meno con un pacchetto di sigarette poi ti mando qualche pezzo dell'apparato per il di in questo momento rapporto 5-9, eh 5 Sì, ok senti la... dietro c'è la tastiera qui, il microfono è sempre acceso Ti hai ascoltato? Roger, Roger, ti ringrazio eh, ti ringrazio de della registrazione eh, audio poi io ti passo la registrazione video, il QSL.